Grazie Presidente, grazie, è curioso uh, in questa città adesso a prescindere da come la si possa pensare che quando si propone un qualcosa che attiene la ZTL, le strisce blu o come è successo uh, recentemente anche in quest'Aula, la congestion charge, uh, si scatena il finimondo uh, a tutti i livelli istituzionali, dico sempre con una battuta, dal Presidente della Repubblica ai consiglieri di municipio tutti si sentono uh, attaccati anche quando solo si vanno a fare delle eh, proposte un pochino diciamo così in controtendenza con quella che è stata la eh, città degli ultimi, degli ultimi anni. Eh, noi siamo stati eletti con uno slogan importante che è quello di coraggio e penso che in questo settore eh, sia necessario da parte nostra un coraggio che probabilmente in passato a Roma anche amministrazioni che hanno fatto eh, dei progetti importanti sul trasporto pubblico che però in altri eh, argomenti come questo della sosta tariffata coraggio che è sempre un pochino eh, mancato. Quindi al di là di questo eh, brevissimo eh, cappello eh, Abbiamo annunciato ieri la sperimentazione della tariffazione pura ovvero della eh, non esenzione dei residenti in alcune fasce orarie, in alcuni giorni dal pagamento della sosta tariffata non si farà nel periodo natalizio ma eh, restiamo ovviamente eh, fermamente convinti della bontà del provvedimento che è infatti contenuto nel nuovo piano della sosta tariffata che eh, dovrebbe approdare in giunta eh, entro la fine di quest'anno al massimo all'inizio del prossimo anno e che arriverà in quest'Aula verosimilmente nei primi mesi del 2019 per poi entrare in vigore nella seconda parte del prossimo anno. Dicevo siamo convinti della bontà perché la tariffazione della sosta, come ho avuto modo di spiegare più volte, devo dire comunque con confronti sempre civili, anche con chi la pensa in maniera diversa, come è legittimo che sia, che, che se ne possa pensare la sosta tariffata non nasce per, come una tassa per eh, garantire degli introiti ad un comune ma nasce per regolare una risorsa che tutte le città hanno, che è il suolo pubblico, che inevitabilmente è scarsa e siccome il suolo pubblico è scarso, lo è ancora di più eh, a Roma, chiaramente l'unico modo che ho per regolarlo è quello della tariffa perché chiaramente se devo pagare per l'utilizzo di un bene sarò portato ad utilizzarlo poco o ad utilizzarlo per il tempo strettamente necessario e questa è la logica anche della tariffazione pura, cioè solamente in alcune strade e in alcuni orari sono pochissime strade, sono meno di 8 km su 8.000 km di strade romane, quindi in realtà il finimondo che si è scatenato è su una parte piccolissima di città, è un numero limitato, pensiamo che via Libia e via Eritrea sono lunghe un chilometro e mezzo, parliamo di circa 200 stalle, quindi pochissimi posti auto che sicuramente non cambiano uh, il bilancio della sosta di quel quadrante come del bilancio della sosta di Roma. Dicevo, il principio della tariffazione pura è che eh, chiaramente... Eh garantendo una rotazione degli stalli e quindi una maggiore accessibilità agli stessi perché cosa succede talvolta? Che eh, chiaramente il residente giustamente ha l'esenzione dal pagamento e quindi lascia per giorni e giorni l'automobile nello stesso stallo ma quindi impedendo ad altri soggetti potenzialmente di poter utilizzare eh, lo stesso. Quindi il principio questo che è quello della, della tariffazione in generale e in quel caso della tariffazione pure è semplicemente quello di aumentare L'accessibilità degli spazi che non sono di tutti perché parliamo sempre e comunque di suolo pubblico perché io abito a Villa Gordiani, non è che eh, al Catasto oltre a un pezzo del mio appartamento c'è anche un pezzo della via dove abito quindi parliamo sempre e comunque di suolo pubblico e quindi deve poter essere utilizzato da tutti e viene utilizzato comunque per uh, tenere un bene che è privato, che è l'automobile, perché l'automobile è un bene privato e quindi non posso pensare per la custodia e il ricovero della stessa di utilizzare a dismisura il suolo pubblico, questo vale in qualsiasi zona della città, ovviamente non solo a Via Libia e Via Eritrea. Quindi, dicevo, questi sono i principi che sono a base della, della tariffazione pura, e più in generale della revisione della sosta tariffata in conclusione che poi è l'oggetto della mozione sono andato un po' a largo ma perché secondo me questi temi è bene, soprattutto è bene informare tutti e affrontarli a 360 gradi, ovviamente il nostro voto sarà negativo, la sospensione nel periodo natalizio non ci sarà perché abbiamo fatto le nostre valutazioni e comunque non abbiamo ritenuto opportuno sperimentarla in questo periodo e solamente in una strada limitata, ci sono stati non si farà collega? Già abbiamo. No, dopo, sì. Come ho detto, la misura resta perché è contenuta nel nuovo piano della sosta tariffata. Il nuovo piano della sosta tariffata presentato anche. In una seduta di commissione, era giugno 2017, perché ci tengo anche a dirlo, facciamo sempre le cose in massima trasparenza, il nuovo piano è tariffata, prevede la tariffazione pura, ovviamente non solo a Via di Libia e Via Eritrea, poi chiaramente come tutti i provvedimenti passerà in aula, passerà in commissione e ci sarà il più ampio confronto e dibattito. Quello che è stato sospeso è la sperimentazione della misura nel periodo natalizio, ripeto, misura in cui crediamo. Uh, quindi dicevo che la sperimentazione è stata sospesa per questo periodo natalizio perché ritenevamo uh, comunque non esserci le condizioni anche attuative per alcuni adempimenti che avremmo dovuto uh, effettuare e resta la bontà uh, della scelta. Uh, quindi uh, ricordo, approfitto gli ultimi dieci secondi per ricordare che il piano della mobilità natalizio sarà un piano ahimè, il dibattito si è concentrato su via e a via delitrea ma sarà un piano natalizio. Per la mobilità, molto ambizioso, perché sarà rafforzato il trasporto pubblico, ci saranno più corse delle linee di autobus centrali e soprattutto delle linee di metropolitana. A tale scopo sarà esteso anche l'orario della ZTL Centro Storico fino alle 19, proprio per garantire meno congestione stradale e quindi un trasporto pubblico più efficiente e puntuale. E quindi, al di là di Via Libia e Via Eritrea crediamo che le festità natalizie possano essere godute, soprattutto nel centro della città, con il trasporto pubblico. Grazie Presidente.